Ciao, in questo video ti parlo di psicologia tipografica e di come il contenuto di un testo senza eh, concentrarci troppo su quello che contiene può essere percepito come vero o falso oppure addirittura poco credibile oppure addirittura anche poco interessante a seconda semplicemente del tipo di font utilizzato nel contenuto e questo è un aspetto interessantissimo dal punto di vista proprio dell'attrazione perché eh, ci fa eh, Stare molto attenti nella scelta appunto del font che utilizziamo per comunicare. Cosa posso dirti dal punto di vista del font? Beh, eh, chiaramente non ti posso fare una lezione intera sul font perché sarebbe veramente molto lunga probabilmente ci vorrebbe in questo caso un corso dedicato. La cosa interessante che ti posso dire è che non tutti i font chiaramente sono uguali, ce ne sono veramente tantissimi e, e a livello di percezione cambia la percezione che abbiamo a secondo di ognuno di essi. D'altronde ce ne sono alcuni che sono creati principalmente per essere un po' più eh, ironici, ce ne sono altri che sono creati per essere più seriosi. Eh, il giusto font eh, va scelto in base proprio all'obiettivo che noi abbiamo a livello di eh, percezione. Tant'è che è stato dimostrato che per esempio... E i font eh, con le grazie, sono più complessi da leggere, però c'è una più alta probabilità che la persona quando inizia a leggerli capisca meglio il significato di quello che ha letto, proprio perché attiva una parte cognitiva eh, più eh, razionale, più concentrata per poterne comprendere meglio il significato. I font senza grazie permettono di eh, leggere un contenuto in maniera un po' più frivola, meno impegnativa dal punto di vista celebrale e eh, quindi eh, possono essere usati anche principalmente non quando abbiamo dei messaggi particolarmente importanti da dare, ma semplicemente per affascinare le persone che arrivano sul sito. Quindi qui è una scelta che devi fare, non c'è una verità dal punto di vista vero e proprio. La realtà dei fatti è appunto che c'è questa grande differenza, questa grande diatriba a livello di font con grazie e senza grazie. Se non sai di cosa sto parlando, vai a cercare su Google la differenza tra i due, cerco di spiegartela nella maniera più semplice possibile. I font con le grazie sono tutto quel gruppo di font che hanno dei piccoli abbellimenti alla fine dei tratti e che li rendono un po' più complessi da leggere e un po' più eh, eleganti dal punto di vista visivo. Mentre i font senza grazie sono tutti quei font che non hanno gli abbellimenti che ti dicevo prima, e che dal punto di vista della scrittura sono molto più comprensibili e visibili, chiaramente e associati forse meno a concetti eh, più di studio, più universitari, perché sono, non sono utilizzati in quegli ambiti, sono, che sono più di ambito dei font eh, con le grazie, no? magari i testi universitari, tutto quello che riguarda anche il giornale e la carta stampata, ecco, vengono utilizzati spesso font con grazie. Ora, detto questo, quello che posso dirti, e che uno studio di eye tracking condotto nel 2008 da Google e IBM ha dimostrato appunto che i font eh, serif, quelli con le grazie, possiedono un livello di compressione marginalmente superiore rispetto ai loro eh, corrispettivi senza grazie. E questo è proprio determinante eh, per quello che ti dicevo. Se tu eh, nel testo che devi scrivere nel tuo sito hai necessità di eh, aumentare la comprensione, è qualcosa di complesso, è qualcosa di profondo, vuoi che venga letto e compreso correttamente, è meglio utilizzare delle grazie, altrimenti ti consiglio di andare eh, su font senza grazie. Ma poi c'è stato un esperimento interessantissimo riguardo, che ti devo assolutamente mostrare, riguardo alla percezione di credibilità, di verità di un testo, proprio in base alle caratteristiche del font. Ti racconto questa storia. Errol Morris nel 2012 eh, scrisse un contenuto sul New York Times online di, i, che era uguale in diverse versioni, differenziate semplicemente dal font con cui era scritto. E questo articolo eh, venne fatto leggere a gruppi di persone diverse. Questo articolo parlava della probabilità Uh, scarsa che c'è in questo periodo storico che un meteorite impatti con la terra e quindi la distrugga. alla fine di questo di questo articolo c'era questa frase che stai leggendo nei vari font stiamo vivendo in un'epoca di sicurezza senza precedenti l'articolo era molto dettagliato dal punto di vista scientifico dei dati eccetera eccetera e concludeva appunto con questa affermazione no quello che succedeva è che veniva chiesto ai vari lettori di rispondere a una domanda, ossia quanto ritenevano credibile questa eh, frase finale, ok? Bene, la cosa interessante è stata scoprire che la maggioranza delle persone che ritenevano credibile questa frase, e ti faccio vedere nello specifico anche come era posta la domanda, che veniva detto ma pensi che questa che questa affermazione sia vera eh, sì eh, è vera no è assolutamente falsa oppure eh, quanto eh, sei fiducioso riguardo a questa conclusione sono un poco fiducioso è abbastanza fiducioso, molto fiducioso, Allora, eh, e poi promettevano di eh, comunicare come sarebbe andato il sondaggio. La cosa interessante, come ti dicevo, è che tra tutti questi fonti utilizzati c'è stata una prevalenza di percezione di ehm, fiducia e credibilità di verità solamente per uno, che è il Basketball. È incredibile? Cioè lo stesso tipo di articolo, lo stesso tipo di motivazioni spiegate, lo stesso tipo di conclusioni viene percepito in maniera diversa a seconda del fonte utilizzato, ma non percepito in maniera diversa a livello di attenzione, di comprensione, semplicemente di credibilità, di verità di quello che c'è scritto. E' incredibile, questa cosa va ad impattare chiaramente su quello che rimane nella testa delle persone che hanno letto. Cosa è successo? Semplicemente, eh, come già ti avevo anticipato, siamo abituati a livello culturale e sociale a riconoscere come font con le grazie, tipo il Baskerville, puoi notare, eh, siano quelli più utilizzati nel, nell'informazione istituzionale, quella più credibile di solito, quella più controllata, e questo porta a una, uh, poi una decisione di ancoraggio relativa a quell'informazione come più prossima quando dobbiamo scegliere se credere qualcosa o no, se scritto in un font o in un altro. E questo ti deve fare assolutamente pensare e far capire appunto come può essere delicato alla comunicazione anche fino nel più piccolo particolare quando dobbiamo comunicare con qualcuno. Okay? Quindi magari abbiamo detto una cosa molto interessante, l'abbiamo detta nella forma migliore possibile, abbiamo sbagliato il font e la sua percezione di credibilità e verità se n'è andata, ok? Quindi attenzione anche a questo aspetto eh, e utilizza i fondi con le grazie eh, principalmente quando devi trasferire qualcosa di particolarmente scientifico, altrimenti puoi utilizzare gli altri che sono più estetici e più fluidi a livello cognitivo da eh, comprendere. Ti lascio con questa immagine carina che riassume un po' tutto, eh, potresti pensare infatti che ogni messaggio appare ufficiale tra due rami di alloro, la realtà è che non è proprio così, semplicemente è una questione di font perché funziona solo se scritto con un buon font serie ok hai provato su te stesso lo stesso effetto che ottenne morris quando scrisse il suo articolo benissimo anche questo modulo è concluso ti saluto e ci vediamo al prossimo modulo Ciao ciao